We'll Applico tecniche rap, metriche modi modiche medica Non modiche evito merito, credito godito medio Ti medito meglio che ti gli lievito rime Da Guinness record e sicuro poi replico Non politico né rap politica, litiga La situa critica mitica, mica il tempo mitica Navigano navi cariche di flow verso l'isola Dita caneta capita ancora una virgola Dall'attico calibro metrico, calo con l'animo carico d'acido Macino pagine dalla del monte che mangi dal margine dell'argine nella vorragine che capito Primo capitolo decapito, chi capita capita Una gravità che gravita su chi la plattera Rap da camera che qua Qua quadramano quadra ma non chi pratica ti la cena all'anima Countdown! down! Oh, sta che fluo, ma sta Parto show fatta da parte, bombarda, guarda, bo mombeira bo No fang, sono un palco che porta scattavera Sono nera, sono fatti, raccogli, metto, metto, metto, attacco, riff Rapp in piltre, senza filtre, trip senza etto Esploso un beat, buzo, pic, rosa, fiss, un best And this, ogni test che mi perde da vista, ogni rima frost In pesta costa, a me flossa, a vista è giusto Ogni mesta me sta un Boss Porto grosso, stile ninja bene ninja cat e non Sorprossa da flossa, fuori da scorsa and the, and the Hell, hell. Credo ma non ti porto me che quando ogni legge pensa che mica fari mai burattina che un gadget per una mina ma arriva timido ma mette me una mossa con un microfono top livello credo che mette che metto che faccio rap evoluzione che te metti sotto botto troppo mentre sono, sono solamente sono solita motivazione assolutamente intendo ma mette attenzione mica fai un tengo make big trick dove sono roba nuova mentre tutto credo sceght ingrippare piggete po piggete sta sceghtere, tira, tira, bomba, curazione a big papi che pensa ma senza che mi dici niente c'è sempre che canta perché Mecca convinti stinto intenzionalmente fin di una competizione che è finuta senza che mi a vinti. Dio si, sì. se non manda rest lo che ma essere tu che parli ma non è con gesto noi parole d'ora e mo le pesce non è come una presa Comblesse Comblesse Comblesse U dialetto è street, si viene rator. Ancora più street si stai dopo doppio mondo. Manca fa un click, cazzi chi pont. Non c'è co scontro, ma manca si pronto. Si brucia, mo' asciuta a casa. Non so, ma so a conseguenza, ma a sua causa. U siente stufietto, ma tappunas. Da mente la merda che scena senta. Uh sei una preta ho il cuore è giusto sei una preta red dog è giusto sei una senza una mezza non guarda mai red come drastico, poi è fantastico tutto si sono che sono fatti plastica sta roba è una mastico elastico la mano mai che ci faccia cinnastica se non giro da parlando tangab, agraio di pac che ci fuori sono da classico Down!